Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E con noi ci sono due ospiti speciali Pingo e Cronerock. Bene, questo è un video un po' particolare perché uh, a causa uh, del coronavirus non siamo potuti stare in presenza, diciamo, a registrare Quindi abbiamo deciso di registrare questo video, diamo un gas Quindi sarà un video un po' più casual rispetto agli altri, con più tagli, eccetera, eccetera uh, Non sarà molto lungo e faremo delle partite normali con i random. Ho messo la chat uh, censurata così non appaiono le parolacce. Um, intanto vi invito a seguirci su Twitch e entrare nel server ufficiale uh, di Discord. Uh, che sono entrambi in descrizione. Quindi yes. ora, aspe ora aspettiamo che si riempi la stanza. Ok, stanno iniziando. Beh, <ride> possiamo parlare, però non parliamo di cose inerenti al gioco, ok? Eh sì. No, no. L'importante è che ci stiamo agendo. L'importante è che parliamo di qualcosa, basta che non parliamo di quello. Aiuto. I left the game. <laughs> fanno molto ridere queste battute. Ok, no, allora chi l'ha trovato... anche okay, non siamo da chi l'ha trovato. Vediamoli, cioè ved chiediamogli dove l'ha trovato. Allora, vabbè, anche se andiamo a prova io posso dire che mi potevo uccidere, e non mi uccidere. Uh, comunque leggiamo sì. un po' la chat anche perché... Uh, il reattore... Uh, allora, mi... uh, io, e... Ovvero io e Cronerock siamo safe perché eravamo mega in binario... Comunque sia... È arrivato il rosso, ha detto il marrone. Io, io traduco la chat Comunque sì, addi, parla Ho finito il... eh, Io e che siamo safe Perché eravamo entrambi in admin, come... giusto? Mm. E come ho detto prima Io e Chaos Cioè Chaos mi poteva uccidere comunque E non mi ha ucciso Vabbè, non, questo non conta po Avrebbe potuto avere il cooldown ancora Non finito oppure eh, L'ha fatto soltanto Probabile. per avere la tua fiducia Por Quindi vogliamo Vogliamo eh, votare qualcuno oppure skipiamo? Non abbiamo abbastanza prove teoricamente. Ma vediamo, dovrebbero esserci ancora due impostori. Eh, Ok, non possiamo acquistare qualcuno a caso, quindi schippiamo: tanto se schifiamo al e 4 in gran parte. Nessuno perde. Sono maggiorato. Non lo so. Qualche sospetto su o dovrei dire mai. Ah, stai parlando di me. Perché io ho sentito su e poi ti sei bloccato. Sto parlando, sto parlando di me, non taggo. Lo... Mm. Ok. Allora, uh. ho trovato il corpo di Marco, giusto? In mm. ah, dove era. Sì. Allora, dov era? Raga, dovete chiamarmi Pingu. Vabbè, fra no. niente. Siamo sì. all'entrata di... Possiamo chiamare chiama... anche per nome. Allora, electrical. E <ride> quello che vedo dopo. Eh, ma è l'abitudine. <ride> ok. <ride> allora, eh, il rosso e il giallo mi sembra che stavano, con... stavano in security. E anche il marrone. Io... quindi Io direi il marrone, brown... Safe chi was all the time almeno io l'ho visto stare lì da quando ho fatto il mio tasche reattore allora no, io sinceramente cifre? stavo facendo quella task de della Tani che quella del eh? dove eri tu, Billy? I shields se magari mica parlare a me se magari La coerenza guai ma se almeno mi fate parlare almeno non è allora essere. questo mi sospetta Vai di di Rock. Come stavo dicendo io stavo facendo quella task della Tanica e la task quella dell'immondizia Cioè della spazzatura E si chiuse le porte sia dove si fa quella della Tanica quindi c'è il shield E poi No in, in, uh, uh, tanto in tanto uh, tanto quella della Tanica in si fa. In, eh sì, là non mi ricordo. No, non è il No, è uh, no, in, uh, in security la task. No, che dici? Security è sopra. Solo... No. Io perché? stavo no. dicendo uh, Non security. Uh, non mi viene il nome Storage uh... storage, storage. Sì. Storage, no, storage. Quanto tempo fa? Vabbè, quanto Io. Tempo fa? Ecco, Io questo, queste sono le stanze in cui sono stato. Io skip. no, raga. Forse in voi iniziere a votare qualcuno. Perché c'è cioè, sono rimasti due. Mm. Il maro mi ha votato, insomma un po' sospetto Quindi io direi di stare tutti assieme a sto punto Sempre al centro no. in caffetteria no, no, comunque io non vi, no, ovviamente non vi dico niente, però ho già capito chi sono i due Ma sei tu sei morto? si sì. Vabbè, ma solo uno l'ha ucciso, mica in due Appunto, questo volevo dire da alcuni discorsi ho capito chi è il secondo Caputo. Ma che ci fa? <ride> Non è che ci vuole tanta eh, capire quindi... chi è nato quando sei morto Allora, secondo merito? me è il giallo Secondo me è il giallo Perché, praticamente... Io non lo prova Un attimo che lo scrivo in chat Sì, sì, scrivo Io traduco Credo sia il giallo E di perché? E un attimo Perché? Chiede il marrone A me sta dando la colpa, no quando, dopo che ho fatto i, i wires in caffetteria, i fili Quindi io penso praticamente uh, che abbia applicato la parte Comunque mi sa, uh, ragazzi, è andato, è mi è sa che il rosso, rosso e il giallo È andato giù istantaneamente no, Si è fermato tipo mezzo secondo e poi è tornato giù Ma non lo so ragazzi, se stato Comunque stato io penso che il rosso e il giallo stanno timbando fra loro Perché stanno accusando a me che non sono mai stati con me Solamente il marrone è stato con me praticamente Secondo me non ti mangio rosso e giallo. No, beh, Allora, Ma perché accusano a me? Ma perché c'è... Non sono stati mai insieme a me? Io sono insieme al marrone. Capito? Io ti ho detto... No! Io ti ho detto che non mi sembra una ragione valida e tu hai detto no, no, tu... Beh, no, votiamo Billy. No! E vedi, il rosso ha ripensato... Siamo io... Il verde... Non sono io! Non sono io! Ma lo puoi dimostrare a me che casco... Io potevo confermare se non Non posso più, dimostrare non nulla. Non posso dimostrare nulla. Cioè, se io ero, se ero io, già potevo uccidere il marrone. Marrone è safe, <ride> ha fatto una task. L'ho visto fare download. Cogliete se... Io... Che, che fate voi? Schifate? Che fate? Eh, voi... Potete ah, schifare. Dovete, vo dovete votare per forza qualcuno, sennò questa partita è bella che ha perso. Ecco. avete vinto. Avete vinto. Eh è da marco quindi sì. E eh, vabbè ma uh, c'è un altro direi vabbè. no, no non c'è un mia altro mia. no l'altro l'altro ha leftato all'inizio della partita quindi ah, avete okay, vinto fa, fa. <ride> vabbè eh, ok eh, dai oh vai abbiamo iniziato quindi tu mutati e parla sotto al microfono ok io mi muto per per, sì, per, per, avere, per parlare da solo così impostore oh, ragazzi ci credo ragazzi sono impostore ci cioè, il mio primo obiettivo deve essere Marco perché lo sto snipando, cioè. Stream snipe. Cioè... Ok, raga, raga, ho visto il nerd e il rosso proprio davanti vedere a me. Se è safe, Ma lo so no? pure sulla chat. Allora, mi sa che il bianco stava facendo una, una sì. task, solo che non l'ho potuto vedere... vedere. No, C'è no no, no ancora una, un colpo rimasto come sempre, non avrei sparato lo stesso. Beh, quindi votiamo Rossi, immagino, no? Sì, sì, Beh, sì, Rossi. Passiamo la tecnica: eh, lo no, facciamo davanti a Madden Green. La solita tecnica che funziona sempre: se due persone si accusano F. Non, F non è FK tutto il tempo, eri stupido tutto il tempo, ecco. No, comunque penso <ride> che sia il rosso, <ride> cioè perché. Non penso che, che Cronarox sia così stupido, onestamente. L'ha visto, ha detto che l'ha visto chiaramente. Beh. vabbè, sì, però, tanto, vabbè, se non rosso è allora è il. Che te lo dì ah beh, se, se non è il rosso votata ma oh, ok eh raga vi, vi vorrei far notare che Lucy ha votato Cronerock quindi se l'impostore è rosso l'altro potrebbe essere Lucy vedete che era l'impostore mm. ok mm, eh, ok bello. il corpo era in elettronica. Mm -hmm. allora eh, sono sicuro che non è Billy perché l'ho visto da tutt'altra parte quindi Billy safe allora, io vi sì, dico che ero vabbè. vicino ai Napper Engine, nei, nei corridoi, ok? Il verde pure sì, deve essere sicuro, sicuro perché quindi... ha buttato voi il rosso, quindi deve... Sì, I suspect orange. Eh sì, pure io, perché Voto, prima perché ha buttato Cronerock, esatto. Ok, allora, votiamo l'arancione. Potrebbe anche essere che non sapeva chi votare, però onestamente, cioè, è tra, tra l'arancione, il nero e il viola, quindi... Io e se fossi tu? non posso essere ritornato. vabbè. Per ora votiamo l'arancione perché mi sembra quello più ovvio. Io ho fatto web e ha votato Marco l'arancione. Hai votato sì. a ah, Pingu. Mm. Vediamo se era lui. Vediamo non era lui. No, Il non ci picchia. Mm. Ah, allora, Pingu sarebbe potuto venire da una vent, ma non lo posso sapere una barra è andata avanti, non so okay. chi sia wow molte molte prove ho. comunque fanno un bel po' di task da fare si si, sono una persona che non mi sta ascoltando io vado a fissare sì, io yes, yes, very, good. very good soltanto un bottone mancava mm. Che Sta facendo caos? Mm. Cioè, non ho fatto neanche nessuna. Non ho completato neanche nessuna task quindi. Cioè, non, non, non avrebbe neanche potuto vedere la barra avanzare. Me ne mancano due. Una non l'ho finita e l'altra non la posso fare se nessuno mi guarda. Mi sto tenendo le visual task per ultime così non. Uh, così posso provare la mia innocenza. Oh, raga, vorrei Penso che sia il Viola. Notare, so, anche se sono morto, vorrei far notare una bella composizione fra me. Comunque sì. raga, penso che... che sia il Viola. Ho trovato il cadavere di cioè di, Cro di Croner, scusate, in uh... Navigation e poco fa ho visto il viola Hack in Weapons che è vicino a Navigation quindi onestamente penso che sia lui mm, potrebbe cioè, essere self report perché io ero da tutt'altra parte e non avrei potuto vedere nulla quindi, eh la... raga uno dobbiamo votarlo sì, perché no, siamo no. rimasti in tre ma il viola dice che sei tu mm. Io, mm, mi, fido, aspere, io, io mi fido del viola. Io non, no, io mi fido di te perché tu mi avresti potuto uccidere una volta, quindi Punto. non ti voto. Madonna, hai sbagliato. Non mi pensi che sia... Sbagliato. <ride> Madonna. Dici, <ride> ma avete perso. Avete perso. Perché siete morti. ucciso prima o me. Io, io volevo collaborare con, con Pingu, ma... Eh, vabbè, volevo collaborare. Io comunque lo sapevo che ero lì. Stavo a debita a distanza, però il ping ovviamente mi frega sempre. Ok, uh, facciamo, facciamo un'ultima partita e poi finiamo il video. Raga ecco, comunque ho giocato troppo bene, dai, ditelo. No, sì, non sì. è vero. Sì. Cioè, lui non mi ha ucciso in quella parte, perché ha per, avuto la mia fiducia, quindi. Vabbè, ora, basta, ma lei, dopo. Ok, ora non mi sento, non mo, faccio sta task. Wow. Cos'è l'altro impostore? Che sta facendo? Cosa? <ride> ok. Dov'era? Uh, oh, il mio lato. Dobbiamo lato. chiederlo no, al viola. È inutile sì. che mi smuti. Quindi ho una cosa subito rosso. Ma mm. mm. Weapon ti ha detto. Ah, eh sì. Eh, io ho sì, per... appena. Mm, raga, io penso che sia caos, Perché ci siamo incontrati in uh, Weapons E lui però stava tornando indietro Io invece stavo andando per Weapons il resto quindi penso che la sia lui L'ho finito di fare le mie tasche in navigazione Per questo ero venuto là ho visto, ho visto Billy fare weapons Non ci ho pensato due volte ad aspettare Anche se pace. le luci mi sa che erano spente Quindi può darsi pure che non sia stato lui Però no, raga ma... io L'ho passato solo all'inizio per vedere Billy che faceva weapons Poi sono andato in navigazione, ho fatto le tasche E sono andato giù, poi non sono tornato sopra Quindi non ho visto niente Poteva Raga essere qua, io vorrei solamente dire Non so se avete sentito A me il ping mi ha buttato al di fuori de del gioco, Abbiamo visto che è quittato. Di comunque, eh. no, no, eh, no, non ho guarda, giocato, sto no, no, parlando molto qui, quindi io direi. l'arancione cioè, okay, di Red killed orange, i solim. Cioè, cioè okay. l'arancione sta dicendo che. Vabbè, raga. Oh. Eh... <ride> io ho votato caos. Per, eh, perché non ho letto la chat. Però voi votate il rosso, ok? Eh, no, il se fuori. non è lui è il rosso. Oppure... Eh. oppure ne prende solamente una piccola parte. Potrebbe eh, se... essere il rosso così. Eh, questa... non voglio giocare. Non era l'arancione ovviamente. Ma perché l'hanno votato? Sono stupidi. Emergency meeting, probabilmente. Rosso raga. Sono quasi sicuro. Perché non stavano qui. Oh. Cioè, ne rispettiamo una. sì, ok. L'hai detto. Comunque siamo rimasti solo io e Caos del team. Deve essere il rosso per forza, se non è lui. Se non è lui sei tu, te lo dico, perché no, ti no, ho messo no. quella cosa è sospettissimo ah, ah. E intanto non sono lui entrambi <ride> Potevai pure essere lui Adesso, Ma ce ne sono due, mi sa Sì, lo so che ce ne sono due Però no. sta l'altro mi il giallo, come se noi ci crediamo <ride> È vero, cioè, perché dovremmo votare il giallo? Bene, se, se, sarà lui. Punto. se non è lui impazzisco, Però, scusate, se non è lui abbiamo perso, voterà. te lo dico no, Eh, infatti, infatti. Adete infatti non a me perché non mi sente, mm. sì, morto. È, è sì, siamo, siamo rimasti in vita del, diciamo del team, solamente io e Chaos. Mm. Devo riportare un corpo, ho capito chi okay. oh. è Ok, io ho quasi finito le task. Questa che è l'ultima, cioè non, non credo sia l'ultima, mi sa che questa è tipo la. È una task con le con, um, due parti, sì. Ora finisco in admin. Ecco, anche se comunque i random non fanno mai le task, quindi non, li non le finiremo mai, non vinceremo mai per le task. Cioè siamo a malapena a metà, ecco. Abbiamo appena superato metà. Seguo a così vediamo che cosa fa. No, sta arrivando Chaos, ora lo, lo uccide. L'ha pure bloccato. ma basta perché sta sempre le luci la quarta volta Beh, eh. ma... ora sta per morire pingu no comunque l'impostore è un totale imbecille perché l'impostore è un totale imbecille eh si sì, perché ha sabotato quattro... ma... ok va bene caos ok hai giocato come uno spazio in questa partita va bene Ok, ecco, facciamo, Ora no. facciamone un'altra perché Cronerock nell'ultima ha leftato subito. Eh sì. uh, ora aspettiamo che si riempi la partita. Comunque l'avevo detto all'inizio che era lui, raga, io lo vorrei far notare. Uh, cioè, questa, sì, è vero, all'inizio avevate detto Io, raga, non stavo registrando. Haha, ah, scherzo, Madonna. Ciao, poteva. Calma, stanno cale, bene. Per il favore, video. il verde. Thanks. Dai, è veloce, però prendi. Oh no, YouTube è stato kickato, ora come faremo? Comunque, l'altro posto era un imbecille, tipo ho sabotato 20 volte le porte. Sì, le porte uh, le ho sabotate quasi mai io. Le luci sono sempre stato io invece per uh, confondervi e per disperdervi uh, okay. ogni volta. Ho aspettato un po' per, uh, per fare la task, perché devo mutarmi su Discord. Guarda, quanto odio quando quelli fanno i Discord. Quindi la stai parlando con il muto praticamente. Perché credo che. Ah sì, bene. vabbè Ok, un'altra visual task Speriamo che il lime non muoia Ed è morto <ride> Ok, Già Allora, è morto, no, no. Aspetta, non vi dico dov'è Non vi dico dov'è Dovete prima dirmi dove eravate voi Allora, allora io, io, io sinceramente Io ero in 2 Allora, io Però sinceramente Appena sono entrato in electrical, ho visto tipo una cosa bianca che mi compariva. E mi sembrava caos, mm, Eh, infatti, eh, infatti mi sa che sei tu. Perché, infatti, il corpo era proprio in electrical. E io non ti ho eh, visto entrare. No. Allora, Marco, raga, vota, Raga, votate. No, me, secondo me è Cronerok. Non sono non sicuro, ma sicuro. con queste cose che raga, mi ha detto, votate... penso che sia lui. Raga, se non sono io. Se, se, se votate me, se... poi votate Pingu per favore. No, no, cioè non so. Sono... Vabbè, smerzo, non sono no, sicuro poi, al 100%. Sto... Però vi dico questa cosa, cioè... Non sono io. Io resto imparziale e skip. Bravi. Ah no, no, no hanno hanno Vabbè. Ma oh, Vabbè, io gli sto No, fare, io cioè. Io ho accanto a Billy, così vedete che non sono io. Io mostro sto accanto a Billy. Yeah. Ok, yeah. se no, Billy no, è morto sei tu non lo trovo mobili e niente ora ora ora devo devo avermi micro rock vicino per forza oggi bene eh, ah è questa la task non quell'altra <ride> ne no, aspetta ancora un po ok non è il lime 6099 68 vabbè <ride> Qualcuno sta facendo weapons, non è il lime, quindi posso andare a vedere per chiarirmi. Ok, è il, non è il blu. Mi stanno dando troppe prove il blu e il lime. Dov dovrei andare a vedere altra gente. Uh, che task mi mancano? Ah, oh, li ho finite tutte, posso andare a vedere quelle sue Va bene Ok, quindi non era <ride> Cronero No, io sono, morto. Allora... io sono morto Raga, io vi dico un'altra cosa sospetta Però non significa che so che è lui Però comunque vi sono una cosa sospetta La parte del rosso Allora, stava il rosso insieme a... al viola, e al reattore Praticamente... E il viola stava facendo la task quella lì, quella lunga insomma, non so come chiamarla E il rosso stava oh, dietro no. di lui e non stava facendo nulla praticamente Poi eh, sono entrato io e vabbè. se n'è andato Vabbè, andato. Secondo a... me lo stava per killare No no, mi sa che è andato a, gu a guardare la sua task so, No quindi... no, io penso che sia il red Lo scrivo, red sus Cioè non vuol dire che sia lui al 100% però ho visto questo comportamento strano quindi Dark blue, safe. Comunque, oh, anche se sono morto, vi, vi ricordo vi porter... di, di fare no, alcune green, task: Cioè, di weapons. fare le ultime task Green died. Green è morto quindi non l'ha visto fare weapons. Comunque, fate le ultime task che mi mancano. Che io me le sto finendo anche da fantasma. Mm. Io vi ricordo invece di leggere la chat. Cioè... Sì, da... ma stanno tutti sono... accusando gli altri. Cioè, non stanno facendo molto eh io penso che sia il rosso ve l'ho detto cioè e avete notato che per due volte time. ho vistato l'impostore all'inizio e era quello effettivamente puoi confermare <coughs> che, che stavi con, uh, con il rosso purple è scritto che... Uh, eh vedi te l'ho detto Stavano insieme secondo me il, ro il rosso lo stava per killare poi però no, sono ma... entrato io eh. ma, ma dice che non, uh, non è Ok, mi sa che non sono loro. Oppure potrebbero essere entrambi. Quindi, una cosa, eh, io potrei... se... Vediamo chi rimane. Lo sai che... No, io, lo se... io, io voto il Ciano. Perché lo stanno accusando. <ride> e si è morto. A cazzo. Ma perché? Non era lui. Boh. Comunque non era Pingu perché mi, mi ha fatto quella tasca della spaccatura davanti Eccano ai miei occhi. E poi io sono morto. Non era lui. Vabbè. Non no, lo scommettiamo che il rinnovale Brigitte può giocare. Io, io... Un attimo, ma quindi siamo tutti vivi? Cioè siamo tutti, siete tutti morti no, tranne me? Sì, eh sì, esatto. Vabbè, allora non ho bisogno di nascondere niente, tanto voi siete morti. Quindi, quindi ora Vabbè, vi posso dire che sono crewmate e ora sono con il viola ah. e il rosso. Vedi, siccome sono loro due, adesso ti killeranno. Vedi, vanno sempre insieme. Un motivo ci sarà, Marco silenzio. Non dare, con... dare indizi e consigli. Vabbè, lui che ne sa, è, è rimasto solo ucciso, lui. È, è stato ucciso dalle votazioni ed è successo okay, solo ma non lui Ma non può dire la sua opinione vabbè, da fantasma vabbè, su vabbè essere. No, no, no, no, no, no, non va bene. Francisco, ma dai, c'è cioè, un eh. gioco dove non sono sinceri. Eh, madonna, cosa l'ho detto. Cosa l'ho detto. Era, era il rosso e il ciano. Bene, allora, quindi questo ottima. era il primo video di Among Us. Ce ne saranno altri probabilmente con altre modalità, altre opzioni, eccetera. E inizieremo è, anche a fare vi... delle, delle live se, se vi iscriverete anche al canale Twitch. Sì. Proprio avanti. Quindi sì. per adesso ci vediamo alla prossima parte. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao, Ciao oh. bella